Salve a tutti, quello che sto per dirvi è molto molto molto semplice, estremamente semplice eh, ipotizziamo che eh, Putin e i russi, diciamo Putin, compri, avesse già comprato il Messico e il Canada non sono cose strane, eh. l'Alaska è americana semplicemente perché gli americani l'hanno comprata dal Canada se Putin avesse comprato il Messico e il Canada, avrebbe già messo un milione di soldati russi al confine tra il Canada e gli Stati Uniti e un altro milione al confine tra il Messico e gli Stati Uniti. Sono cose normali, normalissime che accadono da millenni. Dopodiché sarebbe busciato, bussato a, al presidente degli Stati Uniti, Bidet, e gli avrebbe detto «Caro Bidet, ora io ti faccio un discorso a tuo vantaggio. Io ho un milione nel nord, un milione nel sud, ti dico che non ti attacco. Non ti attacco. Bene, però tu mi vendi il petrolio gratis. E dici, eh, così siamo buoni amici. Questo è quello che accade dappertutto, in tutto il mondo, anche in piccolo, non solo in grande. La violenza, di per sé, non è fine a se stessa quando è usata dagli organismi internazionali, dai grossi organismi, perché viene usata semplicemente come metodo ehm, per essere agevolati nelle trattative, cioè metodo di controllo della trattativa, metodo per sedersi al tavolo in posizione di forza, in quella che è la più grande guerra di tutte, quella, la guerra mediatica. Quindi, Semplicemente i russi non vogliono avere gli americani al confine. I russi hanno detto, e che palle, avevamo un grande accordo alla fine dell'Unione Sovietica in cui l'Occidente non si sarebbe allargato a Oriente e non è stato rispettato questo accordo. Cioè il grande accordo era che non avrebbero, non si sarebbe preso la Nato, l'Occidente, gli Stati Uniti, la Polonia e Putin gli ha lasciato la Polonia e si sono presi l'Ungheria, e Putin gli ha lasciato l'Ungheria, e si sono presi Bulgaria, Romania, tutto, tutto, si sono presi tutto. Addirittura si sono presi Lituania, Estonia e Lettonia, che sono proprio confinanti con la Russia, anche se un piccolo confine. E però, quando gli Stati Uniti e la Nato hanno detto, ma ci prendiamo pure l'Ucraina, eh no, l'Ucraina cazzo c'è un confine lungo con la Russia, È stato obbligato Putin a reagire perché erano prossimi all'accordo per cui soldati americani potevano scorazzare al confine russo. È stato obbligato dall'Occidente. Molto semplice. Niente di strano da capire. Banalità, sono una banalità. E... Un'altra banalità, estremamente banale, cosa faranno adesso i russi? Niente. Niente di speciale. Faranno quello che da 70 anni fanno gli Stati Uniti, i cosiddetti americani. Buttano giù un governo che non è amico e ne mettono su un governo amico. Semplice. Quello che fanno da sempre gli Stati Uniti con il benestare e con il, il placet dei mass media, loro servi. Molto semplice. Quello che hanno fatto con l'Iraq, con l'Italia, con tutto, no? Con... Addirittura in Italia. <ride> Fanno così da padroni che i loro aerei sfrecciano e tirano giù le funivie e nessuno dice niente. E il pilota che ha tirato giù la funivia, eh. tranquillo, hanno pure promosso. Così funziona. Che faranno i rossi? Non faranno niente di speciale. Tirano giù un governo, non solo non amico, ma addirittura ostile, così come era ostile. Saddam Hussein o, sai, erano stili, i governi nel Nord Africa o non erano amici semplicemente eh, Gheddafi voleva vendere petrolio in cambio di euro e, Cazzo, reato di lesa, maestà Basta, via Gheddafi, governo amico degli americani, no? Questo faranno Come nella logica degli ultimi 70 anni l'occidente intero ha, ha insegnato Quindi tutti coloro che si meraviglieranno di questo o sono affetti da ritardo cognitivo, o sono venduti, o sono giornalisti, che è una sintesi delle due cose. E... Chi ha voluto tutto questo? Ma è semplice. Il Bilderberg. Il Bilderberg, la massoneria del Bilderberg, l'Occidente intero, no? Non solo gli Stati Uniti, ma Draghi, vi ricordo, che è andato 8 volte al Bilderberg. Il capo delle Nato, Stoltenberg, è membro fisso da secoli al Binderberg. Chi l'ha voluto? L'ha voluto il Binderberg, gli Stati Uniti, l'Occidente, Draghi, la Madonna, Maradona e la compagnia cantante. È tutto molto semplice, che non capisce queste cose, è veramente affetto da ritardo cognitivo. Chi crede in mass media è, non so, come direbbe Sgarbia, una capra, un idiota, un... cioè... Chi crede ai governi? Chi crede ai governi? Al governo italiano, poi. Il governo italiano che è più famoso al mondo per raccontare balle, no? Dalla P2. Era. Tutti dalla P2 erano, tutti. L'unico giornalista non venduto che ha denunciato queste cose era Mino Pecorelli. L'unico personaggio veramente conosciuto, l'unico VIP, Very Important Person, che ha denunciato queste cose, era Rino Gaetano. Nei testi delle sue canzoni c'è tutto l'unico intellettuale che ha mai denunciato queste cose, cosiddetto intellettuale, è stato Pasolini, che ha previsto il degrado antropologico degli italiani. E così è stato. L'italiano, dopo, dopo la Cina, è la specie umana, quella più eh, affetta da ritardo cognitivo e codardia, adesso con tutti gli annessi e connessi. Batta!